Cos'è Guernica? Guernica è una città spagnola che sarà oggetto del bombardamento dei fascisti e dei nazisti che aiuteranno Franco nella guerra civile. Per questo, per il bombardamento a tappeto fatto contro questa città, Città spagnola, Pablo Picasso deciderà di fare un quadro in cui descriverà questa vicenda drammatica in cui la città di Guernica verrà rasa al suolo.